Buongiorno a tutti, sono Federica Vigna Tagliati, io lavoro all'università, sono professore di sanità pubblica Ecco, faccio un piccolo... prima di passare ad Amplard, che è il grosso del mio intervento, quindi entriamo in realtà nei ragionamenti su uno specifico eh, intervento. Eh, volevo fare un pezzettino iniziale, eh, però non mi voglio eh, neanche ripetere rispetto a quello che è stato detto, però volevo diciamo eh, Ribadire che eh, le diseguaglianze nella salute sono un fenomeno molto complesso eh, che si genera ad ogni passo. Quindi infatti questa prima slide un po' pericolosa era meccanismi di generazione delle diseguaglianze nella salute in prevenzione primaria, eh, che è una cosa molto importante per me, eh, che voi pensiate che quando fate interventi voi avete una forbice in mano. E questa immagine della forbice eh, secondo me è molto forte anche per chi è seduto alla scrivania e sta prendendo decisioni perché nessun intervento sarà mai eh, nessun intervento è neutro eh, dal punto di vista delle diseguaglianze e quindi a seconda di come tenete la forbice quantomeno se fo l'intervento è neutro voi riuscite a spostare migliorando la salute della vostra popolazione eh, la forbice chiusa la tirate su o giù, ma in realtà se, eh, la maggior parte degli interventi non sono neutri e quindi voi avete in mano una forbice che sta a voi in realtà allargare o, o, o, o, o restringere. Quindi il... è vero che eh, bisogna fare strategie complesse ma un piccolo contributo nel restringimento e allargamento della forbice lo diamo anche noi eh, singolarmente con i nostri singoli eh, interventi e eh, con le, nostre, le decisioni che prendiamo. Ovviamente le, eh, cioè, quindi, eh, la, eh, eh, diseguag le diseguaglianze nella salute si generano in ogni passo, sono, quindi sulla storia naturale della ma malattia eh, si generano eh, eh, con, eh, a partire dai fattori di rischio, quindi nella parte libera da malattia, nella parte in malattia e nella parte eh, di malattia verso, verso gli esiti eh, e, eh, i fattori che interagiscono e quindi che aumentano o, o riducono la forbice sono di diversi, eh, di, di diversi aspetti ma anche la prevenzione e la cura che io ho messo qua, le, tutte le azioni di prevenzione e le azioni di cura hanno anche loro un contributo nella generazione delle diseguaglianze eh, mh, se doveste pensare quali, posso, cioè, quali interventi secondo voi, quali, quali trattamenti o interventi sono eh, neutri dal punto di vista dell'efficacia, qualcosa c'è con qualche sfumatura, perché i farmaci sono neutri, la terapia farmacologica, se presa correttamente, ecco. però... Quindi c'è già una variabile che non la rende più neutra, perché quella variabile lì del soggetto, allora se, se, se era in fondo per flebo ed è coricato nel suo letto d'ospedale, forse il è venuto perché si... <ride> però già se sto somministrando una terapia, di diabetico orale poi la sua efficacia dipende dal fatto che il soggetto me la, me la prenda correttamente quindi c'è una variabile e quindi c'è un'azione dell'operatore in quell'azione cioè, anche nella somministrazione o nella famosa educazione alla terapia L educazione alla terapia va graduata a seconda di chi è davanti quindi in realtà anche il singolo operatore la sua attività quotidiana ha la forbice in mano eh, allora, sugli interventi eh, di prevenzione primaria eh, noi, ecco, è facile eh, eh, dividerli in universali, in selettivi e indicati eh, e sul ragionamento ri rispetto alle diseguaglianze questo ci facilita a dire che eh, è difficile che gli interventi selettivi e quelli indicati che quindi agiscono su come target sottopopolazioni che sono già sottopopolazioni o a rischio oppure francamente avanzate nel comportamento a rischio queste due sottopopolazioni se noi le, le, le, le, le, le rendiamo destinatarie ai nostri interventi nello spettro del, del comportamento a rischio e degli esiti di salute avremo una riduzione delle diseguaglianze perché ci stiamo focalizzando sulla popolazione che probabilmente no, che produce il maggior carico di malattia e eh, quindi abbassiamo, eh, abbassiamo gli esiti su quella quindi eh, riduciamo le diseguaglianze anche se non agiamo sul resto della popolazione quindi se ci focalizziamo su quelle gli interventi sono selettivi e no, non, non genera diseguaglianza ma piuttosto la riducono sia sì, gli interventi selettivi, ecco possono ridurre le diseguaglianze ecco dovrebbero essere associati, questi eh, interventi selettivi sono molto importanti per essere associati agli, agli interventi universali perché se tu usi interventi selettivi sulle popolazioni a rischio e interventi universali in generale stai affrontando meglio un problema sul carico più grosso del problema e però stai anche eh, utilizzando l'utilizamento universale sul resto della popolazione. quindi a mio parere, i selettivi andrebbero usati nell'universalismo proporzionale cioè per essere un po' più eh, spinti nell'azione su, ne eh, su chi è più vulnerabile e ne ha più bisogno ecco, l'intervento della della salute questa diapositiva fa un po' stridere fa un po' paura eh, però se voi ci pensate eh, allora gli interventi eh, io tendo promozione della salute quindi un intervento che promuove i fattori sanitari, non, non sta facendo eh, l'altro pezzo ma se noi eh, ci focalizziamo sulla promozione dei fattori salutari cioè dell'esaltazione dei comportamenti protettivi che può essere l'attività fisica che è la torreta, sotto sotto allora però eh, quando noi agiamo su, con interventi di universali di promozione della salute eh, a pensarci è abbastanza facile che aumentino le diseguaglianze perché perché è quasi certo a mio parere è quasi certo è, è, è, quasi, è anche logico da dire anche intuitivo che risponda meglio chi, è già, eh, chi ha meno bisogno perché è, è, è più disposto a se tu offri eh, interventi di, di facilitazione per l'attività fisica e la popolazione più avvantaggiata li usa di sicuro Quasi dico comunque li userai in maggior proporzione degli svantaggiati, a meno che tu faccia un'azione. Quindi è abbastanza facile se l'attività di promozione della salute diciamo, eh, resta in superficie che eh, la popolazione risponda in modo diverso e quindi mh, finisca no, per essere eh, esaltate le diseguaglianze invece che ridotte. Questa è una cosa che mi ha tanto, sempre tanto colpito eh, mm -hmm. rispetto alla forbice, perché se io faccio un intervento che vuole essere universale, ma poi mi rispondono solo gli avvantaggiati e, e io li beneficio, beneficio loro e gli altri stanno fermi, gli altri stanno fermi o comunque rispondono di meno e io allargo la forbice. Quindi sì. anche nella... Lì, dobbiamo saperlo che abbiamo quello in mano a live diversi livelli dell'operatore ma lo dobbiamo sapere che la forbice ce l'abbiamo in mano quindi qualunque cosa facciamo e che solo strategie a largo eh, spettro riusciranno a ridurre questo problema ecco gli interventi eh, preventivi universali ecco questo eh, ecco. quindi da un lato potrebbero da un lato eh, proteggiano ulteriormente i soggetti già, prote già protetti eh, e, oppure non avere efficacia su, su chi ne ha realmente bisogno e però cioè, qua c'è un meccanismo di selezione che è quello che già diciamo, dicevate voi prima con la mappa se io alla fine in realtà eh, agisco cioè seleziono la mia popolazione oppure la mia popolazione si autoseleziona No? e quindi sono le scuole che chiedono a me un intervento e le scuole avvantaggiate che chiedono a me di far cose, io rispondo e però se io sono in scarso di risorse, mettiamo così, e io rispondo alla richiesta ehm, andrò ad agire su un ambito su cui è poi il punto interrogativo vediamo Amblad, non so vedere cosa sto facendo perché poi rispondo a un esige a una richiesta e abbandono magari perché non ho risorse no? se faccio quello su, que su questi che me l'hanno chiesto non riesco ad essere io proattivo come dice Simonetta, eh, nell'andare a cercarne invece altri che interesserebbero a me allora vado a, va va vado a finire che adesso vediamo con Amplad non so neanche più cosa sto facendo